E allora, buongiorno a tutti, carissimi cittadini di Fiumicino, ci troviamo qua alla vecchia centrale dell'Enel e sono passando, ho visto il degrado e la discarica a cielo aperto che hanno lasciato il comune dove prima avevano montato una tensostruttura al quale facevano degli eventi Ecco, adesso giro la telecamera e vi faccio vedere bene qual è la situazione. Un attimino soltanto. Ecco, guardate. Allora, partiamo da qui. Qui è l'ingresso, come vedete. Ecco, guardate i cumuli di immondizia. Una discarica ecco qua ci sta di tutto dal materiale plastico al ferro lamiera bombole di gas forni elettrodomestici sedie guardate bene e qui era dove era montata la lavatrici la struttura la tensostruttura che il comune ha fatto montare qua dove hanno fatto eventi dove hanno fatto manifestazioni come vedete hanno smontato la tensostruttura e l'hanno riposta da un'altra parte lasciando tutto questo. Porte d'ingresso, vedete? Poltrone, sedie. Guardate, ci sta guaina, quello è il palco dove appunto facevano gli eventi, le personalità salivano sul palco. Queste, le, le, queste sono strutture di legno, paratie di legno ecco guardate questa è la situazione questo è come è stato lasciato dal comune di fiumicino perché si sono occupati solo dello smontaggio della della tensostruttura e questo è cosa hanno lasciato Ecco, questo è il nostro comune questa è la nostra amministrazione comunale ci sono queste altalene lasciate qua giochi per bambini vedete e questa è la situazione ora quello che vi chiedo e mi chiedo è possibile che un'amministrazione comunale faccia perché questi sono, sono stati loro che hanno, hanno lasciato tutto questo materiale misto quindi hanno creato una discarica abusiva perché questa è una discarica a tutti gli effetti poi ovviamente ci sono stati gli incivili che hanno continuato a venire a scaricare i rifiuti qua vedete ecco fatto questa è la situazione in questo spazio aperto pubblico ripeto è una discarica ci sta materiale di ogni tipo dalla plastica al ferro al legno bombole di casse, elettrodomestici, armadietti, frigoriferi... ecco guardate... questo è quanto! quindi io spero che eh, qualcuno mi dia una mano eh, in, in fare un'interrogazione al sindaco e chiedere come mai è stata lasciata in queste condizioni questo spazio che il comune ha usato quindi Roberto Severini mi rivolgo a te gentilmente di chiedere come mai è stato lasciato tutto così perfetto, signori io vi ringrazio segnalerò e continuerò a segnalare tranquillamente quello che il comune, questa amministrazione da ormai dieci anni che tiene il comune sotto scacco e che purtroppo hanno fatto il loro territorio, il loro dominio una buona giornata, grazie a tutti.